Buongiorno a tutti, un'altra pillola molto concreta, riprenderemo la lettura sulle dita e poi introdurremo due nuovi giochi molto importanti, quello del canto interrotto e poi quello degli indovinelli. Per finire, ancora una novità, la lettura sulle dita a due. In questa pillola si canterà molto e rinfreschiamo la lettura sulle dita. Do... RE MI DO SOL FA MI RE SOL DO Il gioco del canto interrotto è un gioco fondamentale per l'educazione dell'orecchio e per la memorizzazione delle funzioni tonali um, il nome è molto esplicito già è un gioco che si fa con la lettura sulle dita a un certo punto io tolgo il suono e vi chiedo di proseguire solo mentalmente do re Do... So, do. C'è un grande rischio, un grande pericolo in questo gioco che è quello di portare con sé nella mente solo il nome e non il suono. Ad esempio, do, mi. Il nome è giusto, ma io ho tenuto solo conto del nome e non di come suona quella nota. Do, re, ed è un rischio che all'inizio si corre abbastanza frequentemente. Dunque, questo gioco è molto importante ed è molto importante anche per la pratica corale. Anche di cori che non hanno grande abitudine alla lettura e che lavorano molto con l'orecchio. Perché questo? Perché è utile, molto utile, soprattutto a volte nelle parti intermedie, il fatto di sapere facere, ascoltare il suono che stanno cantando altre persone poi cantare il proprio e saper ragionare magari sulla distanza tra un suono e l'altro e quello sviluppa moltissimo l'abilità quindi non solo del singolo ma anche del gruppo parliamo adesso del gioco degli indovinelli un gioco molto semplice che si può fare a coppia o in gruppo come dice la parola, una persona intona alcuni suoni e gli altri devono indovinare che cosa ha cantato. Il gioco che vi propongo è questo: si comincia sempre con il suono Do e si cantano sempre tre suoni. Faccio un esempio: la la. la, la suono do, ripeto, la la la, io ho fatto per tre volte lo stesso suono e quindi posso dire che i suoni sono alla stessa altezza e che la soluzione dell'indovinello è do, do do do e questa sarebbe la risposta che dovrebbe dare chi risponde. C'è cioè un altro, Parto sempre col Do. La, la, la, la. I suoni sono uguali. No, non più. È una scala che salta. Direi di no, era tutta molto morbida. La. la, la, la. Infatti, i miei suoni sono do. Okay. E mi. Ancora uno. Questa volta mettiamo il do sulla riga. Io. La... c'è stato un salto abbastanza importante però ascoltate la prima e l'ultima sono lo stesso suono o due suoni diversi? La, la la la lo stesso suono allora io posso dire che il terzo suono è un do e poi la la sì, rischiamo sol l'ultimo esempio parto sempre dal Do e vi faccio ascoltare i miei tre suoni la, la, la. Oh, un salto importante forse avete ricordato il Do Sol di prima ma cosa fa? Il terzo sale, scende e quanto lontano. Faccio ancora io. La, la, la. E se immaginate che cosa farebbero le mie dita, forse vi viene il pensiero che sono vicini. Bene, ne faremo ancora e soprattutto ne troverete nella palestra. E potrete farne molto con i vostri amici ancora un gioco lettura sulle dita a due voci due mani la prima mano legge le note eh, in verde l'altra mano legge le note in fucsia è un po complicato soprattutto per il direttore perché bisogna ovviamente essere attenti alla scansione del tempo, essere il più possibile regolari e capire quale delle mani deve muoversi e in che modo. Io ho scritto sotto questo Do una linea lunga, significa che la mia mano sta ferma, non dà indicazioni nuove, chi cantava il Do continua a cantare, mentre l'altro gruppo si muove, poi sta fermo lui mentre succede altro. Le prime volte per il conduttore non è, è banale, ma poi è, è, diventa divertente e soprattutto è un potentissimo metodo a due o a tre voci di educazione dell'orecchio e di ricerca di consonanze e di dissonanze. Do. esercizi a due voci segundo Siamo alla fine anche di questa pillola, abbiamo ripreso l'idea della lettura sulle dita e abbiamo introdotto due giochi molto importanti. Il primo è quello del canto interrotto e poi gli indovinelli, cioè il riconoscimento di una melodia e la trascrizione su riga e spazio. Abbiamo poi fatto un altro gioco che troveremo più frequentemente più avanti, la lettura sulle dita. A due voci e poi due esercizi di canto a due voci se qualcuno di voi sente il bisogno di fare più esercizi ci vediamo in palestra. grazie alla prossima la palestra è uno spazio dove si possono trovare giochi